in diretta non mi vedo ancora ecco qua sentiamo adesso se si sente se si sente bene <coughs> Buon mercoledì a tutti, eh, bentrovati, adesso ho fatto le verifiche, buongiorno Carla, si sente bene, ho verificato se si sente tutto bene, quindi come vi dicevo buon mercoledì a tutti, eh, io mi chiamo Chiara Gaggia, vengo da Lecco e questa mattina sono qui per eh, trasmettere a chi mi vuole ascoltare o chi è stato invitato a sentire questa presentazione un modo nuovo per generare guadagno, un guadagno alternativo. Vi presenterò la nostra opportunità, un'opportunità un'azienda a 360 gradi, e sarà una presentazione che farà una, una panoramica generale perché cos'è importante eh, per, eh, la vera cosa importante da capire quando ci si approcciano un'opportunità? è capirne sicuramente l'importanza e la serietà dell'azienda, il prodotto, ma eh, capire tutto quello che riguarda appunto, la, come noi vedremo nel nostro caso specifico, proprio il prodotto, l'importanza del prodotto. Io partirei subito con la presentazione, poi a fine presentazione se qualcuno è in ascolto e vuole fare qualche domanda, può benissimo farla e magari abbiamo una, una breve discussione per completare tutto il discorso. Io faccio partire la presentazione. Verifichiamo che le slide si vedano bene. Ecco qui, un minutino per capire se le slide si vedono bene. Partiamo con la nostra bellissima presentazione in questa bellissima opportunità. Come vi dicevo, noi oggi, se io oggi sono qui, per trasmettervi delle informazioni che mia volta ho ricevuto perché ero in cerca di qualcosa, un, sicuramente ero in cerca di un miglioramento. Quindi eh, vi presenterò un nuovo modo, una nuova possibilità per dare vita ai nostri sogni e ai nostri progetti. Quindi vi farò capire come possiamo crearci una nuova fonte di guadagno con le nuove tecnologie. Chi siamo noi? Siamo un gruppo di persone molto affiatate, siamo una community che appunto, ha deciso di utilizzare, di cavalcare l'onda delle opportunità, quindi utilizzare le tecnologie di successo per dare concretezza ai propri sogni, ai propri progetti. Ma non solo, attraverso queste opportunità si ha sicuramente una crescita personale e finanziaria. Ci ispiriamo a dei personaggi che dalla loro vita hanno fatto sicuramente un successo. So, ci ispiriamo a degli economisti, a degli investitori, agli uomini d'affari come vediamo qui raffigurati: Robert Kiyosaki e Warren Buffett. Ecco, questi personaggi hanno fatto, sono degli economisti, sono dei grandi imprenditori. Ci ribadiscono, ci fanno capire, non che noi non lo sappiamo, ma forse spesso non ci pensiamo, che esistono solo quattro modi per generare denaro. Infatti, spesso noi non ci facciamo questa domanda: da dove arriva il nostro denaro? Perché lo diamo per scontato. Perché diamo per scontata questa cosa? Perché, come ci dice Robert Kiyosaki, che ha voluto raffigurare in questo quadrante il quadrante del cash flow, il 95% delle persone genera il proprio denaro eh, come lavoratore dipendente, quindi un operaio, un impiegato, oppure come lavoratore autonomo. Le partite ive questo 95 delle persone scambia il proprio tempo in cambio di denaro ed è una cosa talmente automatica una tradizione che ci portiamo dietro da tanti anni che porta le persone a pensare che forse l'unico modo di poter generare guadagno è proprio questo oppure è a conoscenza di altri metodi di altri sistemi ma non ha quel coraggio per ricevere queste come le informazioni che io vi sto dando per poter generare denaro in modo diverso. Infatti solo il 5% delle persone adotta un sistema diverso da quello precedente. Sono i titolari di un sistema di franchising come potrebbe essere il McDonald's oppure il network marketing, che fa giusto a caso nostro. Infine abbiamo gli investitori che sono le persone che investono in borsa, in oro, in cripto, quindi sono quelle persone che veramente hanno raggiunto una libertà finanziaria perché fanno generare, generano altro denaro con il loro denaro. Ma a noi che ci interessa oggi è il sistema del network marketing, perché... Innanzitutto è un, è un metodo di generare denaro che ci permetterà di arrivare nella parte bassa de, destra di questo quadrante e quindi diventare noi stessi investitori. Ma perché è un metodo molto collaudato, e molto di successo, perché? Perché utilizza l'affiliazione, la rete, per eh, generare denaro. Quindi noi possiamo benissimo partire da un sistema di network marketing per poi ambire a diventare investitori, perché diventare investitori vuol dire slegare il tempo da qualsiasi cosa, quindi riapproparci del bene più prezioso che è il tempo. Stiamo parlando di network marketing. Il network marketing ha successo perché utilizza un sistema di business molto particolare, ma notizia molto importante che ciascuno di noi dovrebbe eh, sapere e quindi sfatare, eh, sfatare le vecchie credenze, il network marketing è un'industria che fattura più di tutte le altre industrie, quindi dell'industria del cinema, della musica, del calcio e del videogame. Personalmente quando ho scoperto questa cosa ne sono rimasta abbastanza colpita e affascinata perché la domanda mi è, mi è sorta spontanea. Ma se questo settore è un settore che non conosce crisi, è in continua crescita e addirittura fattura più del cinema, della musica, del videogame, come vi dicevo prima, perché non farne parte? Quindi già solo dal settore, dal metodo di, di guadagno, dal sistema di lavoro, noi dovremmo incominciare a farci delle domande. Perché ha così successo il network market? Perché si basa sulla semplicità del passaparola, ma un passaparola professionale, un passaparola intelligente. E poi perché è semplice, perché col passaparola noi cosa dobbiamo fare? Innanzitutto il passaparola prevede la duplicazione. Allora, io acquisto un prodotto, ok? O un prodotto o un servizio, ne sono soddisfatta, ne parlo con altre persone, condivido questa mia soddisfazione con altre persone ed ecco che queste persone a loro volta ne saranno soddisfatte ed ecco che avviene così la duplicazione, un metodo di lavoro collaudato. Quindi stiamo per conoscere una società che adotta un modello di business veramente innovativo, unico al mondo, che è stato progettato per dare sicurezza finanziaria a tutti coloro che decideranno di utilizzare i suoi prodotti e i suoi servizi e quindi aiuteranno così a sviluppare l'azienda stessa ma anche a migliorare la vita di tante persone. Il prodotto principale che ci aiuterà a creare la nostra indipendenza economica e quindi che ci aiuterà a raggiungere questa sicurezza finanziaria è l'oro fisico 24 carati. Perché l'oro fisico da investimento 24 carati? Innanzitutto stiamo parlando di oro fisico da investimento 24 carati in massima purezza che è diverso dall'oro 18 carati, dall'oro che comunemente noi conosciamo che viene sotto forma di catenine, di gioielli. Noi stiamo parlando di oro fisico 24 carati in massima purezza. Noi creeremo la nostra sicurezza finanziaria con questo prodotto perché è l'asset più redditizio al mondo. Ma non solo. È considerato da sempre il bene rifugio per eccellenza e ha dimostrato eh, nel tempo la sua capacità di resistere a gravi crisi economiche e finanziarie. Lo stiamo vedendo tuttora. Il prezzo dell'oro eh, all'oncia è oggi 57,33 dollari. Questo vuol dire che l'oro non, subi, non subisce veramente nessuna influenza da eventi esterni, da nessun evento economico-politico. Stiamo vivendo una crisi geopolitica eh, importantissima, le borse oscillano o crollano, o comunque hanno veramente dei, degli sbalzi notevoli, l'oro aumenta sempre di più. Quindi l'oro è indipendente da qualsiasi sistema bancario e da qualsiasi eh, linea politica economica di qualsiasi paese. Ma non solo, come abbiamo detto, aumenta questa sua capacità di combattere le crisi e fa sì che l'oro aumenta sempre il suo valore. Con questa slide noi abbiamo voluto darvi un'idea, capire bene cosa vuol dire questo aumento di prezzo nel tempo l'oro in 20 anni è aumentato più del 700%. Infatti se io nel 2000 per acquistare un'oncia che sono 31 grammi dovevo spendere 300 dollari, nel 2022 abbiamo toccato picchi di 2100 dollari. Quindi abbiamo avuto un incremento del prezzo dell'oro del 700%. Anche da qui noi vediamo l'importanza oggi di, di cosa vuol dire oggi possedere oro. Non possiamo dire la stessa cosa delle monete fiat. Grazie all'inflazione, infatti, noi vediamo la nostra, il potere d'acquisto della nostra moneta diminuire di giorno in giorno. I prezzi aumentano, e quindi ecco perché l'inflazione è sempre con noi, ci accompagna costantemente il nostro, nostro valore l'euro diminuisce sempre di più lo vediamo tutti i giorni andando a fare la spesa andando a fare benzina andando a comprarci semplicemente un paio di scarpe noi non abbiamo più il potere di acquisto insomma adesso mh, per, si parla sempre di prodotti di qualità se pensiamo che andare a comprare un paio di scarpe qualche anno fa sulle 100 euro era nella, perché io parlo con le persone era una cosa normale, oggi, e quindi avere un prodotto anche di qualità, perché le scarpe sono anche importanti, oggi una famiglia se deve spendere 100 euro per ciascun figlio per un paio di scarpe, insomma, ci pensa su eh, molte, eh, molto. Questo ci fa. Ho fatto un esempio banalissimo, però eh, è importante capire quanto... Eh, nella situazione economica in cui noi stiamo vivendo oggi la perdita di, del valore di acquisto, del potere di acquisto che stiamo subendo influisce veramente tanto sulla qualità della nostra vita perché sì, prima si poteva rinunciare ai viaggi, si, si poteva rinunciare a tante cose, ma oggi veramente dobbiamo stare lì a centellinare per il riscaldamento, per l'elettricità per l'acquisto di un paio di scarpe, eccetera eccetera. Loro, ragazzi aumenta sempre e gli economisti prevedono da qui in poi un aumento sempre maggiore di questo prodotto. Ma non solo, l'oro 24 carati è esente IVA grazie al decreto legge numero 7 del 2000. Una legge particolare, una legge che ci fa anche un po' insospettire, una legge che è stata fatta da chi, da chi possedeva oro e soprattutto se pensiamo che siamo in un paese, viviamo in una società dove veramente l'IVA ce la troviamo su tutti. Guardate un po', sull'oro 24 carati è esente IVA e non fa cumulo di reddito. Quindi questo vuol dire che nel momento in cui io devo andare a presentare il mio modello 730, quindi fare la mia dichiarazione del reddito o presentare semplicemente un certificato ISE per usufruire dei bonus, il fatto che io possegga oro non andrà a incrementare quindi a cambiare la mia, la mia situazione reddittuale. È una moneta universale e indipendente dal sistema bancario. Universale cosa vuol dire? Che la posso scambiare in qualsiasi momento, quindi convertirla in, in valuta corrente, in qualsiasi momento e in qualsiasi posto del mondo in cui io mi trovo. E come abbiamo visto, è indipendente da qualsiasi sistema bancario da qualsiasi crisi. Anzi, è un prodotto che eh, sconfigge, combatte le crisi. Noi siamo in crisi ormai perenne, dal 2008, bolle finanziarie, abbiamo avuto Covid, ora la guerra, insomma è dal 2008, io direi dal 2001, quando c'è stata la le Torri Gemelle, che noi siamo in costante crescita, l'oro continua ad aumentare. Quindi l'oro 24 carati ha sicuramente dei pregi, è un bene rifugio, aumenta il suo valore nel tempo e quindi mantiene il potere d'acquisto è esente iva ragazzi questa è un'informazione che poche persone sanno io stessa ne sono venuta a conoscenza nel momento in cui mi sono ho incontrato questa piattaforma questa azienda e quindi sono venuta a conoscenza di tutte queste informazioni che io oggi voglio trasmettere a chi mi sta ascoltando quindi è esente iva combatte l'inflazione qui abbiamo visto che tutto perde, l'oro aumenta, e quindi ecco perché è un'ottima assicurazione per una pensione dignitosa futura. Ora, se pensiamo anche alle pensioni, io voglio raccontare un piccolo aneddoto: non faccio nome e cognome perché non è corretto, perché, però l'altro giorno ho avuto il piacere di parlare con una persona. Speciale, è un ingegnere. Un imprenditore che ha sempre fatto l'imprenditore, aveva sulla sua attività ed era andato in pensione. A me questa pensione non rispecchiava quello che lui eh, aveva immaginato e si è trovato di fronte a un bivio. O oh, vivo quella vita che tanto ho desiderato di raggiungere per avere il mio tempo per poter viaggiare eccetera eccetera ci rinuncio oppure trovo un modo alternativo per generare altro denaro ed era una persona che aveva una visione completamente diversa del, del, del suo futuro del mondo eppure lui un giorno si è messo ha voluto risolvere il problema ed ecco che ha incontrato l'opportunità quindi ragazzi non sottovalutate le informazioni che noi vi stiamo dando oggi perché queste sono informazioni importanti sono informazioni reali sono informazioni concrete l'azienda è un'azienda reale che ci potrà permettere veramente di cambiare la rotta Facciamo un passo un attimo indietro, abbiamo visto il nostro prodotto, ma eh, per introdurre bene questa opportunità è necessario fare un altro esempio. In questa slide noi vediamo due grandi imprenditori, due imprenditori che hanno avuto un progetto iniziale, che hanno condiviso con dei pazzi visionari, oggi non li chiameremo più così, che a loro volta hanno condiviso e portato avanti questo progetto, Bene, questi progetti noi li abbiamo sotto gli occhi, sono Facebook e Amazon, sono due progetti eh, che hanno avuto un successo enorme, sono dei colossi della, della nostra vita, sono ormai con noi tutti i giorni. Bene, questi grandi imprenditori hanno raggiunto il successo, hanno portato il loro progetto al successo attraverso la costruzione di reti. Quindi il network marketing è un metodo di lavoro che grazie al passaparola intelligente, un passaparola professionale, porta le aziende ad essere sempre più competitive e quindi a sviluppando reti, a crescere sempre di più fino a diventare le potenze che noi abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni. Ma un business per, essere, per avere successo non deve solo avere il prodotto e noi abbiamo visto abbiamo l'oro 24 carati, ma più avanti vedremo che l'azienda ci ha messo in campo altri prodotti. Ci deve essere l'azienda e ci deve essere il mercato. E noi abbiamo tutte queste tre caratteristiche, ma un business per avere successo deve avere anche una storicità, deve avere un'esperienza e noi vedremo che la nostra azienda ha 12 anni di esperienza nel mercato globale. Deve essere sostenibile, lo dico sempre, per me storicità e sostenibilità vanno a pari passo perché se un'azienda dura nel tempo vuol dire che è sostenibile. Deve essere tecnologica, deve utilizzare le tecnologie high tech, questo è molto importante perché viviamo nell'era tecnologica. Ma le tecnologie noi le identifichiamo nelle piattaforme. Le piattaforme oggi noi le utilizziamo veramente per fare qualsiasi cosa. Le utilizziamo per le nostre, fare un bonifico bancario. Per ormai anche con la banca si dialoga attraverso il, il banking. Acquistiamo qualsiasi prodotto... Scusate... Acquistiamo qualsiasi prodotto... Eh, online dal prodotto di alimentari al vestiario, ai prodotti di bellezza, a, al divertimento eccetera, utilizziamo le piattaforme per divertirci, per rilassarci, musica, film come Netflix eccetera eccetera, quindi le piattaforme veramente ci accompagnano. Solitamente faccio riferimento anche alle piattaforme per quello che riguarda più il nostro quotidiano, vedi i registri scolastici, vedi i rapporti che le, le famiglie hanno con la scuola. Ormai è tutto attraverso una piattaforma, eccetera, eccetera. Quindi perché non pensare di utilizzare una, una piattaforma per generare guadagno. Quindi crearsi quel famoso piano B che oggi è diventato veramente importante, perché vivere di un solo reddito oggi, io oserei dire anche di due redditi, con la perdita di valore del nostro eh, denaro, oggi veramente è diventata una vita quasi insostenibile. Ma soprattutto un business deve essere innovativo perché posso avere tutte le caratteristiche che ho detto prima, quindi essere storico, sostenibile, essere tecnologico al massimo, ma se non guardo quello che mi sta intorno, non, non osservo i mercati e quindi non mi innovo, Ecco che perdo una caratteristica molto importante, perché oggi l'innovazione, le tecnologie stesse vanno, si stanno sviluppando veramente alla velocità della luce, quindi è molto importante che un'azienda abbia la capacità di innovarsi e stare al passo coi tempi. La nostra scelta quindi noi l'abbiamo fatta, abbiamo scelto la piattaforma online Gigos perché crediamo in tutto ciò che ha superato la prova del tempo e che ci ha dimostrato affidabilità. Noi crediamo nell'oro, l'oro è affidabile, l'oro aumenta sempre di più nel tempo, abbiamo avuto in vent'anni un aumento del 700% del prezzo dell'oro, ma crediamo in Gigos perché come poi vedremo più avanti è un'azienda che già è eh, Online, quindi eh, ha sviluppato il proprio business da 12 anni. Quindi, non è una startup che nasce in due o eh, tre anni ed è scomparsa. È un'azienda, anzi, che vedremo si è veramente innovata in modo esponenziale. Quindi la piattaforma online di Oro al Mondo Gigos offre un modello di business innovativo che ha contribuito al successo di grandi brand, come vi dicevo prima: Amazon, Nest, Book, IB, Uber, eccetera, eccetera. Quindi sono tutte piattaforme che fanno parte della nostra vita quotidiana. Ora vediamo l'azienda, allora l'azienda, come vi dicevo prima, è nata 12 anni fa come semplice negozio di vendita di lingotti di oro da investimento 24 carati, da un grammo a 100 grammi. Nell'arco di questi 12 anni l'azienda si è sviluppata, si è innovata, è stata attenta a ciò che gli succedeva intorno, ha, ha anche studiato i mercati, e si è innovata a tal punto da diventare una hold internazionale con sede in Canada, con la società Global Success Management. Quindi è presente, come vi ho detto, da 12 anni, è presente ormai in tutto il mondo e vanta 5 milioni di clienti e partner soddisfatti nel mondo. È un'azienda reale concreta, abbiamo i nostri uffici di rappresentanza. Nella slide noi abbiamo voluto mostrarvi il nostro presidente e il nostro direttore di sviluppo che sono delle persone reali e concrete molti di noi che fa questa attività da più anni ha avuto il piacere e l'onore di conoscerli ma io ho conosciuto il nostro presidente attraverso uno streaming perché sono de delle persone che veramente guidano e sviluppano questa azienda ma insieme ai pro ai business partner sono sempre molto attenti sempre molto vicini Tanto che in questi due anni di chiusura abbiamo avuto vari streaming con il presidente col quale durante questi streaming ci ha comunicato gli sviluppi dell'azienda e veramente è un'emozione perché è un'azienda veramente molto vicina. Adesso il 29 e il 30 di aprile abbiamo un altro incontro dove ci verranno comunicate delle novità e si parlerà, staremo ad ascoltare il nostro presidente e nel frattempo, eh, si sono anche, grazie, grazie a Dio il COVID, sembra ci stia lasciando, stanno riprendendo anche gli eventi e quindi sicuramente avremo. C'è appena stato un, un evento in Messico, un big event, dove il presidente comunque non ha potuto esserci personalmente, ma ha fatto, io ho visto il filmato, ha fatto il suo discorso e è una persona veramente vicina. Quindi noi abbiamo alle spalle un'azienda molto, eh, reale concreta quindi gigos cosa offre offre degli strumenti dei servizi esclusivi per acquistare ma soprattutto quello che ci interessa a noi guadagnare oro fisico da investimento 24 carati nel modo più sicuro vantaggioso e conveniente grazie alla sua capacità di guardare in varie direzioni il suo modello di business è possibile e attraverso il suo modello di business quindi noi possiamo operare in qualsiasi parte del mondo e generare così una fonte di guadagno alternativa. Parliamo, abbiamo parlato di una caratteristica molto importante che è l'innovazione, l'azienda infatti si è innovata, ha fatto un passo importante perché ha guardato quello che riguarda, ha capito che parallelamente al mercato, alla finanza tradizionale, si stava sviluppando la finanza decentralizzata, che è quella finanza che riguarda le criptovalute. Allora, decentralizzata, blockchain, sono tutti termini che magari ci possono sembrare lontani, ma eh, sono, è una realtà che è veramente è fuori dalle nostre porte. Ecco che allora Gigos. Ha voluto essere presente in questa eh, finanza decentralizzata e accompagnarci, eh, prendendoci per mano, facendo, portandoci in questo mondo che, comunque, che ci piaccia o no, sarà il futuro: perché presto i pagamenti verranno accettati, già sono accettati con le criptovalute, ma presto diventeranno la normalità. Quindi, la piattaforma e Gigos ha deciso di utilizzare un proprio protocollo la God Convergence, sulla base appunto di questa tecnologia blockchain, sviluppando, quindi creando, delle proprie monete digitali, come la Ghost Coin e la Gigocoin. Ed è una nuova collezione di NFT. Anche questo è un nuovo prodotto che sta veramente iniziando a crescere, a spopolare questa, in questo mercato da DeFi. Per entrare appunto a far parte di questo profittevole mercato. Quindi andiamo a vedere questi prodotti un pochino più nel dettaglio. Abbiamo la GhostCoin, che è la moneta digitale interna. Ha un prezzo stabile, un Ghost vale 50 euro. La GhostCoin è utilizzata solo all'interno della nostra piattaforma per appunto, eh, sviluppare più velocemente tutte le transazioni. Ma la vera innovazione è la GigoCoin, la moneta cripto, che entrerà nel 2023 con il lancio pubblico, quindi sarà resa disponibile al mondo intero, che è la gigocoin. Questa moneta eh, ci darà già attualmente, ci dà un interesse annuo del 43%. Ora è un interesse che guardandolo fa un po' specie, perché noi non siamo abituati a queste cifre, siamo abituati all'interesse dell'1-2% quando mettiamo i nostri soldini in banca. Ma nel mondo delle cripto questi interessi sono la normalità. La GigoCoin ha un prezzo volatile, eh, vuol dire che cresce in base al eh, suo valore, cresce aumentando la, in base alla richiesta, quindi alle, alla quantità di monete che vengono vendute. Oggi è la GigoCoin all'interno, pensate che questa moneta è stata emessa il 12 dicembre del 2021 e valeva un euro, oggi. Siamo io ho perso il conto, siamo il 27 di aprile, questa moneta vale 13,96 euro. Ha avuto un aumento più del ormai 1300%. Ok. Ecco perché è importante capire quanto sia importante aderire ai progetti di aziende serie, avere questi prodotti in un periodo dove innanzitutto il loro prezzo è ancora veramente accessibile perché è in continua crescita, da qui al 2023 hai voglia questa moneta quanto salirà, ma perché acquistandola oggi sicuramente noi avremo dei vantaggi nel momento in cui questa moneta verrà lanciata al pubblico, quindi resa disponibile a tutti. La novità è appunto l'NFT. Cos'è un NFT? Un, è un token crypto che entrerà a far parte anche lui nel 2023, nel protocollo della DeFi. È un, un prodotto che vedremo un attimino più avanti, ha un prezzo anche lui volatile. Pensate che è stato emesso un mese fa, per questa azienda non si sta fermando, ci sta ogni mese abbiamo. Ogni un mese o due abbiamo veramente delle innovazioni che ci fanno capire che l'azienda è sempre più attenta a farci raggiungere questa sicurezza finanziaria perché comunque è il suo valore primario. Comunque vi dicevo che questo NFT è stato emesso il 18 marzo con un pre, veniva acquistato a 500 euro. Oggi questo NFT vale 2.508 euro. Quindi... A, più, a 500% di aumento ha avuto questo prodotto sono incrementi che veramente possono lasciare a bocca aperta ma sono cose reali che succedono veramente in questa finanza decentralizzata ecco che l'azienda ci accompagna e ci farà trovare pronti ma cos'è un FT? un FT è un TOC, un asset digitale criptografico che esiste in una sola copia il fatto che esiste in una sola copia conferisce un diritto di proprietà a chi lo possiede e questo diritto di proprietà, questo possesso lo rende ancora eh, più speciale. Ecco perché gli NFT aumentano di, di molto il loro valore. Lo possiamo paragonare ad un'opera di grande valore, a un oggetto raro da collezione che possiamo vendere o scambiare attraverso la blockchain. Le sue caratteristiche e la sua unicità lo rendono un asset da investimento o da colazione che aumenta il suo valore nel tempo. E noi lo, lo stiamo vedendo, toccando con mano, con questi, LFT questi F.T. che la nostra azienda ha emesso. Questi F.T. che la nostra azienda ha emesso, adesso io non vorrei storcare il nome, si basano, si ispirano a un filosofo greco, eh, Aristippus. Che, che parla proprio dei valori della vita, dei veri valori della vita. Quindi questi NFT un, hanno una nuova tendenza nel campo della proprietà dei beni digitali. Gli NFT della piattaforma Gigolo possono essere messi in farming, quindi sono dei prodotti che acquistandoli oggi, oltre che aumentare il loro prodotto, ci genera un ulteriore, già da oggi, un ulteriore reddito passivo sotto forma di monete GigoCoin. Più token NFT possediamo, più monete GigoCoin riceveremo giornalmente. Ecco, allora, tutte queste parolone, farmi, NFT, eh, criptovalute, molti di noi ne hanno sentito parlare, molti di noi non ne hanno sentito parlare, quindi possono rimanere un po' così, ma sono... Una cosa fuori, una cosa che non mi riguarda. E invece, un po' bisogna incominciare ad avere una visione eh, diversa. Bisogna incominciare che a capire: innanzitutto, che ci piacciono, questo è il futuro, e la nostra realtà. E quindi dobbiamo correre un po' ai ripari, dobbiamo cercare di conoscere questo mondo con delle persone serie, con un'azienda seria, in modo da farci trovare in vantaggio quando veramente tutto diventerà all'ordine del giorno e non saremo in condizione di subirlo questo cambiamento, come è successo quando ci hanno, emesso, ci hanno tolto la, la lira e l'euro. Abbiamo visto il caos che ha generato, abbiamo visto quanto ha dimezzato il nostro capitale che possedavamo. Ecco, vediamo di farci trovare pronti con queste nuove opportunità. Oggi si può, oggi Gigos è una realtà che ti può accompagnare a raggiungere veramente la sicurezza finanziaria e entrare nel futuro tranquillamente. Un futuro che ragazzi però ricordatevi che ormai è già presente. Quindi vediamo i prodotti e i servizi della piattaforma essendo una piattaforma eh, che vende oro perché non siamo noi che vendiamo oro è l'azienda che vende oro 24 carati prevede sicuramente la figura del cliente abbonato quindi un cliente speciale che attraverso un abbonamento una sottoscrizione, che sono di quattro tipi, la SBAR, la PRO, l'ACO e la LINE, può avere dei vantaggi, come acquistare oro con lo sconto dell'8%, avere una custodia gratuita dell'oro che compra e quindi evitare eventuali costi per aprire una cassetta di sicurezza in banca, ma il cliente abbonato ha tanti altri vantaggi che sono poi all'interno della nostra piattaforma. Nel momento in cui una persona dovesse essere interessata, si potrà approfondire, il cliente abbonato può acquistare le nostre monete cripto usufruendo così dell'interesse del 43% annuo, ma può acquistare anche i nostri SCN che sono dei titoli obbligazionari convertibili in azioni il 31 dicembre. Qui facciamo un po' una parentesi, l'azienda come abbiamo detto è diventata una holding internazionale quindi ha voluto fare un'innovazione forse meno innovativa di quello che può riguardare le cripto, perché il titolo obbligazionario è un, eh, un prodotto finanziario che tante aziende hanno emesso per, eh, per innovarsi sempre di più, come Amazon, come Facebook, tantissime aziende, ma anche nel, senza andare nel, nelle aziende del anche nelle aziende tradizionali c'è la, la consuetudine di emettere questi titoli obbligazionari, e quindi per emettere questo titolo obbligazionario l'azienda ha dovuto sicuramente passare dei step di controllo che in Canada sono veramente molto, se, molto selettivi. No? E quindi ha emesso questo titolo obbligazionario che ci dà la possibilità di diventare socio con proprietario della, della piattaforma di quindi di questa azienda che vende oro 24 carati. Questo titolo obbligazionario convertibile in azione il 31 dicembre ci darà la possibilità di diventare azionisti e quindi avere una rendita passiva. Attualmente, con l'acquisto di questi titoli obbligazionari, avremo subito una rendita passiva del 18% anno in titoli stessi. Sul titolo c'è da dire che è un titolo che si sta comportando molto bene, questa è una seconda partita di titoli che l'azienda ha emesso, è partita che valeva, con un titolo che valeva 10 euro, ora questo titolo vale 72,38 euro. Il round 1, che è un titolo, una partita di titoli che l'azienda ha emesso che non è più acquistabile, vi, vi, vi voglio dire solo il valore attuale di oggi che è di 254,99 e non si ferma perché da qui al 31 dicembre... Il, proprio una caratteristica di questi titoli è la rivalutazione del prezzo, del prezzo stesso di acquisto quindi io investo oggi e sicuramente al 31 dicembre mi trovo con un, valo, un capitale rivalutato quindi anche questo è un prodotto finanziario molto interessante ma la figura che più ci interessa a noi che vogliamo farvi conoscere è che attraverso l'acquisto di uno di questi prodotti noi possiamo accedere a dei programmi di marketing per generare denaro e quindi per guadagnare, quindi diventare dei business partner, quindi delle persone che decidono di trasferire, di far conoscere questa piattaforma ad altre persone e allo stesso tempo partecipano a dei programmi di marketing come il Goal Set e il e possono generare nell'immediato dei guadagni attivi e passivi. Vediamo il programma di Goal Set. Questo programma è un programma che permette di generare bonus attraverso lo sviluppo di clusters, che sono delle tavole contabili, che sono esattamente speculari all'abbonamento di cui vi parlavo prima. Abbiamo l'abbonamento Smart Pro Acro Online, con un prezzo di sottoscrizione che va da 235 a un massimo di 885. Ecco, queste tavole contabili sono un sistema molto intelligente di gestione delle nostre raccomandazioni. Cosa succede? alla chiusura di queste tavole, in base all'abbonamento che abbiamo deciso di acquistare, noi svilupperemo dei bonus che vanno da, se, da un minimo di 600 euro a un massimo di 2.400 euro. Allora, sono buoni di tutto rispetto, a me piace sottolineare quello da 2.400, perché se ci pensiamo bene, questo bonus è un po' meno o in alcuni casi esattamente il doppio dello, di uno stipendio tradizionale. Ma perché è geniale questo, in questo programma? Perché questo programma, se fatto in squadra, sviluppato bene con la costruzione della propria rete, può diventare ciclico e illimitato. Sì, avete capito bene. Io posso guadagnare bonus che vanno da 600 a 2.400 euro in modo ciclico e in modo illimitato. Ora, nei tecnicismi non si può entrare, anche perché i tecnicismi sono veramente semplici. Dovremmo stare qua tutto il pomeriggio e poi comunque, come vi dicevo all'inizio di questa presentazione, non è importante capire come fare, ma capire dove si è, l'azienda che si sta conoscendo, i prodotti che stiamo per conoscere e quindi capire che oggi possedere oro è veramente importante. E che sviluppare un piano B è forse diventato di, di vitale importanza, perché non bisogna più farsi trovare il Sederino a terra, perché in questi due anni di Covid ci dovrebbero insegnare molto. Poi abbiamo il programma Fractal, è un programma che permette di generare dei bonus giornalieri. Attraverso che cosa? Attraverso dei token. Ecco, questi token ci vengono rilasciati gratuitamente quando acquistiamo dei titoli SM oppure le monete gigocoin. Sono dei bonus che vengono disponibili in 48 ore. Allora possiamo accedere a questo programma che noi definiamo magico attraverso per chi ha una visione a medio-lungo termine con l'acquisto dei certificati, quindi dei titoli obbligazionari che ricordo verranno convertiti in azioni il 31 dicembre e quindi diventeremo azionisti e percepiremo una rendita passiva oppure per chi ha una visione a breve termine con la nostra moneta cripto, la GicoCoin che entrerà eh, verrà lanciata al mondo nel 2023 e che vi ricordo ci dà già da adesso un interesse del 43% in cripto stesse. In questo momento, eh, questo è veramente il momento delle opportunità, perché nelle opportunità ci sta l'opportunità. L'azienda sta facendo una promozione veramente molto interessante. E ascoltatemi bene, perché con l'acquisto di un prodotto l'azienda ci dà la possibilità di diventare possessori di tre prodotti. Bene, con l'acquisto di un pacchetto di titoli obbligazionari, l'azienda mi regala un FT, abbiamo visto il valore di questo prodotto come sta aumentando, e mettendolo in farming, quindi che è una forma di blocco di questo prodotto finanziario, mi procura un interesse giornaliero in Gigo Coin. Quindi io acquisto i titoli, divento socio coproprietario della piattaforma Gigo, diventerò azionista, quindi già da qui io, secondo il quadrante, sono un investitore perché comunque ho già messo dei soldini a lavorare che mi daranno una rendita passiva dal momento in cui diventerò azionista. Mi regalano un FT, un sta aumentando in maniera esponenziale il suo valore quindi possederlo, ricordiamoci che un FT dà il diritto, è unico, non ci può essere una seconda coppia. E in più mi permette, mettendolo in farm, di ricevere delle monete GigoCoin che mi danno a loro volta, mi daranno, perché le, le monete ci danno, abbiamo visto, averle ci dà un interesse anno del 43%. Per cui voglio dire, questo è veramente il momento di eh, cavalcare l'onda delle opportunità. Sarebbe veramente una cosa sciocca lasciarla andare. In questa slide abbiamo messo dei pacchetti di base, eh, si può iniziare con un pacchetto minimo da 450, 1.800, 3003, ma la realtà è che questa azienda prevede veramente varie opzioni per entrare a far parte di questo mondo e, que e quindi crearsi un piano B. Noi abbiamo messo dei, dei, dei pacchetti... Eh, Così, indicativi vorrei sottolineare una cosa ad esempio con il pacchetto invest l'azienda non mi regala un NFT me ne regala tre di NFT e quindi anche le monete che io riceverò giornalmente saranno maggiori insomma veramente eh, secondo me questo per chi forse mi sta ascoltando la prima volta può sembrare una cosa fuori, fuori dal comune ma vi invito ad approfondire questo, questa piattaforma, vi invito a capire sempre un pochino di più questi prodotti, ma soprattutto è il momento di avere visione, di avere coraggio, di andare. Questa va bene, è una slide che mi è rimasta dentro. Poi abbiamo il programma di leadership, è un programma di carriera, è il vero programma che ci farà raggiungere la libertà finanziaria. È un programma che offre dei bonus passivi e premi utili. Non abbiamo indicato i premi, ma sono veramente, vi assicuro, dei premi di, di grande importanza. Essere leader vuol dire essere un punto di riferimento della, per l'azienda, ma anche per la squadra che noi andremo a costruire, ma è, è importante dire che è un piano di carriera, quindi è un piano di crescita anche dei nostri guadagni, perché noi genereremo dei bonus passivi da tutta la rete che noi andremo a costruire. Quindi quando noi aiuteremo un nostro business partner a acquistare un prodotto o un servizio della piattaforma, ecco che noi riceveremo dei bonus passivi. Il piano di carriera da, prevede 15 livelli da scalare, quindi una carriera di ottimo rispetto. Come utilizzare questi bonus che noi andiamo a generare? Li possiamo convertire in lingotti d'oro 24 carati, massima purezza. Se abbiamo bisogno possiamo fare una richiesta di bonifico bancario. E possiamo acquistare le nostre monete Gigoscoin o le monete Ghost Coin. Possiamo acquistare i titoli obbligazionari convertibili in azione oppure possiamo acquistare dei coupon nei codici di attivazione della, per rendere più dinamica la nostra attività. Perché scegliere Gigos? Abbiamo detto, 12 anni di esperienza e l'esperienza è una garanzia. Prodo, abbiamo un prodotto, l'oro 24 carati, sicuro, con eh, un valore e una popolarità storica, possiamo guadagnare o acquistare oro nel modo più sicuro e vantaggioso. Possiamo sviluppare attraverso i programmi di marketing eh, guadagni elevati, rapidi e passivi. Allora, guadagni elevati e passivi sicuramente, perché abbiamo dei programmi di marketing veramente sostenibili e veramente geniali. Eh, rapidi dipende un po' da ciascuno di noi. Allora, questa è un'azienda di tutto rispetto, è un'opportunità che ci viene... Mh, Messa sulla mano sta a noi poi decidere di prendere con serietà questa azienda, questa opportunità e quindi promuoverla in modo tale da poter costruire un qualcosa. Quindi costruirci la nostra attività, la nostra rete e sviluppare dei guadagni. Certo che se io la prendo così oggi mi va, domani non mi va oppure non ci credo io stessa a questa attività non possiamo pretendere che i lingotti d'oro ci cadano dal cielo. Tutto subito e gratis non esiste. Bisogna comunque avere un cambio di visione, bisogna darsi da fare come è fuori nella vita tradizionale. Solo che io nella vita tradizionale posso anche lavorare 15 ore che comunque eh, non, non avrò riconoscimenti, non avrò eh, possibilità di crescere di livello, non, non ho nessuna possibilità. Ecco, nelle opportunità... Innanzitutto non si lavora 15 ore, ma si ha la possibilità veramente da zero a partire e decidere di fare questa scalata con grande successo. Abbiamo, come ho detto, programmi di marketing sostenibili. È un'azienda che prevede, non prevede l'autoconsumo, anche questo è molto importante, quindi io non devo raggiungere i livelli successivi ogni mese, non ho lo stress di ogni mese di dover acquistare dei prodotti perché devo comunque eh, far vedere che io stessa li, li fornisco pure perché mi devo fare una piccola riserva. Ecco, con questa azienda non succede così, ci si qualifica una volta e della qualifica è a vita. Abbiamo formazione online gratuita e sistema e metodo di lavoro. Se io oggi sono qui a trasferire queste importanti informazioni in diretta in Facebook, è sicuramente perché ho avuto una formazione alle spalle, sicuramente perché ho avuto anche una crescita sia personale che professionale. Ecco, tutto questo io l'ho avuto gratuitamente. Abbiamo libertà di gestione del nostro tempo, lo si, può, si può svolgere questa attività quando si vuole e come si vuole, abbiamo le tecnologie e possiamo farlo ovunque siamo. Io ho un lavoro tradizionale e cerco di co far coincidere gli orari per far poter sviluppare questa attività che oltretutto ci dà veramente una crescita personale che io stessa non immaginavo di avere. No, ho 55 anni, mai compierò 55 anni. Sono una persona che nella vita si è sempre, eh, ha sempre cercato di migliorare si è sempre guardata dentro. Ma con, eh, conoscendo questa piattaforma, conoscendo questo metodo di lavoro, veramente sto avendo un arricchimento di me stessa che mai avrei, avuto, avrei immaginato. Facciamo parte di una famiglia globale, quindi di un business internazionale, perché siamo presenti in tutto il mondo. Quindi un business veramente importante. Se mi stai ascoltando e vorresti iniziare o vuoi sapere come poter iniziare, beh, puoi iniziare registrandoti gratuitamente alla piattaforma online. Io consiglio sempre di registrarsi con la persona che ti ha invitato perché nel momento in cui ci registriamo gratuitamente accediamo a questa azienda e quindi possiamo accedere a tutti i canali ufficiali dell'azienda stessa e capire veramente l'importanza che ha questa, questa azienda eh, con la quale siete entrati in contatto. Quindi farlo con la persona che già la conosce magari vi può essere d'aiuto, però una persona può entrare e registrarsi gratuitamente. Leggere attentamente i termini e le condizioni, l'azienda che ce lo richiede, inserire i documenti di verifica nel momento in cui io decido di voler fare l'attività, la, la, acquistare uno o più prodotti della piattaforma stessa e nel momento in cui ho soddisfatto queste quattro condizioni ci connettiamo subito al sistema di lavoro e inizieremo a lavorare con la nostra squadra e inizieremo il nostro cammino per raggiungere la nostra sicurezza finanziaria. Ci sono rischi nell'affrontare questo progetto? Sì, uno c'è ed è quello veramente di migliorare la tua vita ma a 360 gradi. Eh, ho voluto inserire questa immagine perché il 3 luglio ci sarà un big event in Italia e gli eventi stanno stanno riprendendo grazie a dio quindi se qualcuno è interessato e vuole toccare con mano questa grande realtà non farà altro che contattarci e saremo ben contenti di ospitarti e di farti conoscere questa bellissima opportunità vi ricordo il 3 luglio in abruzzo la presentazione è finita ora torno con voi Vado a salutare le persone. Buongiorno, Carla. Carla è la mia leader di riferimento. Carla Rapone, che insieme al marito Matteo Galleri, sono i miei formatori, aiuta la squadra a crescere sempre di più. Quindi, sono due persone che svolgono questa attività come piano A quindi vivono proprio di questa bellissima opportunità, ne sono testimoni, sono persone che hanno conosciuto negli eventi il nostro Presidente e il nostro Direttore di Sviluppo, quindi oggi sono un po' così. Buongiorno Matilde, buongiorno Matteo, Matteo Galleri, oltretutto a Matteo, questo lo devo dire, eh, la, perché mi ha portato lui a riflettere ieri. Allora, ieri è successa una cosa per noi straordinaria perché ci siamo alzati e l'azienda ha dedicato un, un articolo a Matteo Galleri per la sua professionalità, per la sua visione che ha proprio di questa opportunità, per il modo che lui si approccia a, al team. Vabbè, ci sarebbe da fare su Matteo un altro, una presentazione. Però il fatto è che l'azienda ci osserva, cioè è un'azienda veramente vicina a noi, l'azienda è attenta a noi quello che facciamo ed è straordinaria questa cosa. Buongiorno Emanuele, buongiorno Salvatore, buongiorno Sandra, anche Sandra è una leader del nostro team, e lei ha avuto il piacere di andare in Messico, e Sandra è una donna in gamba che sta costruendo la sua veramente la sua libertà ormai penso che l'abbia raggiunta questa insomma sono persone Sandra e, e Matteo Carla che sono lì a dirci che si può Franco è un leader della nostra del nostro team buongiorno leader Andiamo a vedere, grande Chiara, complimenti per l'eccellente presentazione, grazie per aver condiviso queste preziose informazioni, grazie a te Carla. E Matteo, e questo me lo devo prendere perché vabbè. Niente, la presentazione è finita. Io mi sarebbe piaciuto fare una riflessione, avevo in mente un argomento, ma mi rendo conto che è passata un'ora, purtroppo, grazie a Dio presentare questa opportunità eh, non si può fare in maniera spicciola perché è giusto che le persone abbiano capiscano di che cosa stiamo parlando e l'importanza del prodotto è un prodotto particolare è il prodotto come dice Carla che acquista tutti gli altri prodotti è anche vero che eh, magari una sola presentazione non ci può far comprendere bene tutto per cui non preoccupatevi ci si può risentire questa presentazione si ha la possibilità il lunedì alle nove e mezza attraverso i nostri social poi vedete informati di poter assistere alla presentazione di Carla e Matteo ci sono vari modi per tenersi informati il messaggio che vi do ragazzi non sottovalutate l'importanza di questa opportunità ma soprattutto ricordatevi ora che con questa promozione con l'acquisto di un pacchetto di titoli obbligazionari in regalo mi verrà dato l'NFT e avrò ogni giorno una moneta gigocoin sono tutti prodotti finanziari che ci danno una rendita passiva nell'immediato ma sono tutti prodotti finanziari che ci daranno anche una rendita futura e sono tutti prodotti finanziari che ci aiuteranno a entrare in maniera, io dico soft presi per mano e soprattutto in modo serio e quindi senza imbatterci in dispiacevoli ostacoli, con un'azienda veramente che secondo me è al top. Io vi saluto tutti, vi do appuntamento a mercoledì prossimo, male alla sera, appunto perché io faccio coincidere con il mio lavoro tradizionale. e che dire che Buona giornata a tutti, buon mercoledì. Oggi c'è il sole eh, che ci bacia. Il sole bacia a tutti. Ciao a tutti.